Quando sono nata? <ride> sì, sono nata. Sì, sì. ah, sì. Allora sono nata nel 1935. Mm. Dove Abito a Pumegliano adesso? No, io abito. Eh, parlate di, di, di quando ero giovane? No, no adesso adesso. Adesso abito a Pugliano invece abitavo fino a 14 anni, si andava a scuola, in provincia di Trento sono amata eh. mm. sono rimasta fino a 16 anni a casa, perché eravamo 10 fratelli Però... poveri mm. e dopo 16 anni sono andata in servizio fra Como e Milano, la famiglia Dopo ho trovato uno lì in treno, una signora che era morta mia mamma, però non lo sapevo, mi avevano avvertito che era morta e ora sono andata a casa, sono andata a casa in treno ho trovato una signora di Bardolino che lavorava in Vizzera. e mi ha chiesto, mi ha visto Seria, che era tardi alla sera, M ha visto seria e mi ha chiesto cosa succede mi ha, ha telefonato che è di andare a casa c'è la mia mamma che sta male allora si è messa un po' un pensiero anche lei dice io abito a Badolino ma se andiamo a Verona la tengo compagnia fino a Verona dice stazione mi ha detto ho visto mia sorelle. E il mio papà che piangeva, era morta mia mamma. E lì cosa ho fatto? Dato il mio funerale e dopo sono ritornata indietro a Como. E lì piangevo, ero un po' 16 anni, una ragazza di 16 anni non c'era tanto da scherzare. E lì per lì succede che sono stata lì fino ai 18 anni, ne ancora, perché ricordo io il 27 di aprile, io continuo gli anni. E la mia mamma era morta il 15 di marzo. E allora, parlando con la signora lì di Bardolino mi ha detto: Ti do il mio indirizzo. Quando pensi che hai compiuto gli anni che puoi fare il passaporto, scrivimi, che ti faccio venire io in Svizzera. Allora ha dato l'interesso, mi ha dato l'indirizzo, io quando ho compiuto e mi ha ancora 18 anni, ho fatto il passaporto, a trento, in 18 anni, perché prima non si partiva mica e non c'era mica da ridere una volta, adesso partono tutti in quella parte d'identità. Allora lì per lì eh, sono andata, mi disse sono rimasta, 12 anni mi disse la tessitura lì per lì c'era anche una mia sorella più giovane quando ho compiuto i 18 anni è venuta anche lei un altro fratello e un altro ancora, eravamo in quattro e eh, io ho resistito di più, 12 anni, andavano bene la gente, non è che come adesso che ti dici, se c'hai il lavoro c'è il lavoro, c'era sempre il lavoro, eravamo in 270 italiane. In tessitura, la in tessitura. Poi ci siamo curati, e a Dopo a